Ciao, sono Marco e voglio condividere con te una riflessione legata un po' al pensiero di quelle persone che non hanno mai tempo, vanno sempre di corsa, che non hanno mai tempo, sono sempre molto eh, indaffarate e il tempo pare non bastargli mai. E di questo ne soffrono anche, oltretutto. Beh, credo che il problema del tempo, o meglio, non il problema perché non ci sono problemi in realtà, la questione del tempo sia legata a una mala gestione di quel tempo che noi abbiamo a disposizione tutti quanti, ci sono persone che con quelle 24 ore che ci sono state concesse hanno costruito delle vere e proprie fortune che gli consentono un vero e proprio stile di vita fantastico e partendo da zero e avevano le stesse 24 ore che abbiamo avuto noi, ma anche madre Teresa aveva 24 ore al giorno come noi ed è partita anche lei da zero, così come tante altre persone, non voglio stare a citare tanti personaggi importanti che sono partiti più che da zero, anche da sotto zero il più delle volte e avevano tutti quanti 24 ore come noi, quindi non è tanto il tempo che abbiamo e non è neanche tanto la gestione del tempo che noi eseguiamo, ma la gestione della nostra persona all'interno del tempo, perché noi viviamo nel tempo, quindi dobbiamo pianificare le nostre azioni personali all'interno di quel tempo lì questo è un concetto molto sottile perché non è tanto la gestione proprio del tempo ma proprio della nostra persona all'interno del tempo perché noi sappiamo le nostre capacità le nostre risorse e sappiamo che comunque l'elemento fisso sono le 24 ore ora ci sono molte persone che dicono eh ma così non prendi la vita come viene ok si può fare per carità però certo poi non possiamo lamentarci se a un certo punto lasciando le cose così come stanno al caso, se poi a un certo punto ci viene a mancare del tempo disponibile o un qualcosa. Non voglio dire che uno deve per forza pianificare tutto, certo è che se lo pianifichi riesci più facilmente ad ottenerlo, se le cose le lasci al caso, il caso potrebbe volere che tu determinate cose non le ottieni, quindi forse è meglio pianificare meglio la gestione del nostro planning mettendo sempre anche sul planning soprattutto i momenti di libertà, quelli che noi vogliamo vivere o meglio sarebbe il caso di gestire il nostro lavoro le nostre attività produttive intorno ai nostri spazi di libertà ed è questo un qualcosa che pochissime persone riescono a fare ma anche perché pochissime persone lo hanno pianificato non tanto per un discorso di possibilità, perché le possibilità se uno le cerca poi le trova e questo è stato dimostrato da tantissime persone, spero di aver condiviso con te un pensiero ricco, un qualche cosa che possa essere meritevole di riflessioni, io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe anche perché qui come vedi sono in una leggera salita e ho un po' di fiatone ma presto cominceremo anche a correre e soprattutto lo faremo prima che scoppi il caldo quello forte dico scoppi perché qui è un proprio quasi si sente il rumore di quel caldo che fa ok non mi resta che salutarti con un abbraccio anzi ti salutiamo in due io e King che ormai è corso avanti ma ti riferisco i suoi saluti ti saluto ciao